Allora io prenderei l'esempio che abbiamo iniziato la volta scorsa che è più semplice rispetto a quello del laboratorio, perché così eh, vi permette di poi portare avanti il vostro indipendentemente, che era quello della, del sistema di prenotazione. No? L'ho complicato solo un pochino perché là eh, anche per ragioni di tempo avevamo solamente il nome. Quindi adesso cominciamo una soluzione che ci occuperà diciamo così, oggi e, e domani, Ah, eh, proviamo a portarlo a termine, provando a mettere in pratica i concetti che abbiamo appena visto. Eh, allora, questa persona quando si registra un evento mi deve dare tre informazioni, il nome, la mail e l'età. Così vediamo, per la prima, vediamo un numero intero, no? mentre finora abbiamo sempre lavorato con stringhe. Dopo l'invio del modulo se è completo e valido il sito fornisce la pagina di conferma che contiene anche il prezzo del biglietto che dipende dall'età della persona e la data di prenotazione. Se invece i dati sono incompleti o errati il sito mostra il form precompilato con gli errori a fianco eccetera eccetera. Però cerchiamo di farlo in modo più ordinato possibile, più anche riutilizzabile possibile. Ad esempio il discorso della gestione degli errori se riusciamo a farla in modo sistematico piuttosto che in modo puntuale per questa pagina ma che possa essere, diciamo così, riutilizzato anche su altre pagine, quindi cominciamo a pensare in quest'ottica qui. Allora, il motivo per cui volevo provare a, usare, a attaccare il tablet ma non si piacciono lui il videoproiettore, era che volevo fare uno, uno schizzo alla lavagna no? su quello che è una soluzione a questo problema che è enunciato qui, Dai, lo faccio alla lavagna come si faceva la Per... Ecco, uso la lavagna fin là, per condividere l'approccio. Per no? ora prendiamo un approccio che sia ancora un po' intuitivo, non troppo formale. Che arriveremo anche in formalismi per fare la cosa. allora il punto di partenza è che cosa vede l'utente? da questa descrizione molto breve l'utente può vedere tre cose può vedere una pagina con un formato. vuoto L'utente può vedere una pagina con il form parzialmente compilato, parzialmente compilato più messaggi di errore, può vedere una pagina di conferma dei dati. Cioè, questo è ciò che vede l'utente. Può vedere tre cose diverse, per noi sono cose diverse. Poi che que queste tre cose siano generate tutte dalla stessa GST oppure che ciascuna di queste sia generata da una diversa fa parte del nostro progetto. Però io parto dall'idea di che cosa vede l'utente. Qui vedo un form con dei campi vuoto. È un bottone di invio. Le azioni possibili dell'utente quali sono? Vabbè, può scrivere dentro il form, ma io non lo vedo, io sul server non so cosa sto facendo sulla pagina. Finché non clicca sul bottone di invio. Allora, a seconda dei dati che lui ha, viene mandato su questa seconda pagina, può vedere questa cosa, oppure la terza. Dipende dai dati che inserire. In questa seconda pagina ci saranno, ci sarà lo stesso form con dei dati già parzialmente inseriti e lo stesso bottone di invio. E quindi l'unica azione che può fare l'utente, oltre a correggere i dati, è ripremere il bottone di invio. E quando ripremerà il bottone di invio, costa, lo, ciò che potrà vedere sarà di nuovo questa pagina. Se carcererà e avrà fatto di nuovo gli errori, oppure finalmente la pagina nuova. Okay. Nella pagina di conferma saranno indicate alcune cose che comprendono alcune informazioni che erano già presenti nel modulo, altre che invece non lo erano, tipo la data e il prezzo. Questo è ciò che vede l'utente. Noi ci dobbiamo sempre chiedere che cosa entra e che cosa esce da questa pagina. Cioè quando l'utente compie un'azione, quali informazioni questa azione porta con sé, cosa esce dalle pagine, e viceversa quando genera una pagina, quali sono da dove provengono le informazioni che sono presenti su quella pagina. Se cioè, qui c'è scritto A, la lettera A va dentro. No? dentro un campo di forum, quella da dove arriva? Chi ce l'aveva prima? Come fai se essere su quella pagina? Qualcuno ce l'ha messa? Se cioè, ce l'ha messa dove la presa? Eh? Poi alcune sì. cose sono il titolo, tipo prenota, allora è una cosa statica, è una zona fissa. E va bene, quella fa parte della pagina. Ma le parti variabili quali sono? E eh, dobbiamo sempre avere tutte, in modo da poterci andare poi per il proso ricostruire una catena di elaborazione che questo è ciò che vedete. I clip possibili sono solo uno qui o uno qui. In realtà c'è un altro, cioè che cioè, la prima pagina io in qualche modo non ci devo arrivare. Quindi c'è un clip all'esterno Che mi genera questa pagina? Che mi porta a questa pagina, perché in qualche modo su Google oppure sul page sito ci sono Dopodiché noi siamo sul server invece. E quindi io traccio una bella linea di demarcazione tra quello che è la vista utente e la vista programmatore. In cui le stesse cose sotto quella linea dobbiamo farle accadere. E dobbiamo decidere noi. Allora, allora ciò cioè che succede è che tutte le volte che abbiamo un'azione dell'utente questa azione viene mandata, viene intercettata da un oggetto che avrà il ruolo di controllo, che deve analizzare la settente e farci proprio. Quindi in realtà qui ho un oggetto, controller, chiamo C, sarà una pagina DSP, che è quella che nella realtà riceve questo dato, questo click. L'utente non lo sa, l'utente clicca qua e vedi un'altra pagina. Nella realtà, cliccando sul bottone di invio, ha chiamato la pagina sul server e poi, dopo un po', un'altra un pagina viene restituita dallo stesso server. Ma non è detto che sia della stessa pagina E quindi, questo bottone chiama un controller. Quest'altro bottone chiama lo stesso controller o ne chiama un diverso? Secondo me è lo stesso, devo fare lo stesso lavoro. E quindi in realtà vedete già che abbiamo due pagine diverse che in realtà chiamano questo controller, dopodiché, questo controller cosa fa? Eh, questa chiamata non è una chiamata semplice, è una chiamata che si porta dietro dei dati. È un invio di un forum, un in di un si porta dietro i valori dei dati contenuti nel in forum allora è essenziale che se lo stesso controller viene chiamato da più parti il tipo di dati di passo sia lo stesso o quasi lo stesso però vuol dire che il controller fa cose di troppo diverse semplicemente sono più pagine diverse che contengono lo stesso tipo di informazione e lo stesso tipo di forma. e qui non stiamo a scrivere se non scrivere troppo piccolo sarebbe leggibile e qui dentro c'è ci sono tre variabili che sono il nome, il name e il delta. Dopodiché il controller che cosa fa? Il controller analizza i dati interagendo con il modello. Quindi lui si dovrà creare un DIN che possiamo chiamare DIN Utente che viene innanzitutto popolato dal controller. Controller prendendo i dati dalla richiesta crea un nuovo bin che rappresenta questi dati. Che contiene questi dati. Questo bin dovrà avere come minimo questi tre dati, no? nome, email e dato abbiamo Vi già visto che non si trova e che sicuramente E poi questo bin potrà avere dei suoi metodi a Un metodo, sei valido o no? Il bello Posso avere un metodo caldo a prezzo. Posso avere un metodo imposta a I metodi sono che elaborano un modello e che vengono richiamati dal controllo Quindi stiamo già facendo la parola e il progetto di una classe. Dopodiché, quindi, interagendo con i metodi del B, che poi lo qui, spieghiamo far bene, il controller capisce se deve generare ancora il form di errore oppure la pagina di E allora andrà a due pagine vista farà un'operazione di forward da due pagine di vista diverse. Ah, controllo a un certo punto muore come? Muore sempre facendo un forward. Può fare il forward da una prima pagina di vista che genera ancora il messaggio di errore, il forward di errori, eccetera, oppure farà il forward. A questo punto lo decide lui a un'altra pagina di vista che genera il riepilogo delle informazioni. Quindi queste due altre pagine di vista, poi gli diamo un nome, genereranno due layout completamente e nel farlo attingeranno entrambe in modo diverso ma attiglieranno entrambi alle informazioni che sono scritte in questo bing utente più eventualmente quindi, dicevamo, questa pagina qui che cosa deve, dove, da dove provengono le informazioni che sono scritte qua? se qui c'è scritto che lui si chiama P è perché questa vista ci ha messo qua sopra la frase P o da dove l'ha presa? l'ha presa da una proprietà di P il nome, get nome e questo B chi l'ha popolato? Il controllo il controllo da dove l'ha prego? dai parametri della richiesta e i parametri della richiesta da dove l'ha prego? Dal campo del forno. Quindi, una cosa che l'utente ha scritto qui va a finire là facendo questi passaggi intermedi. L'operazione di forward dal controller alla vista permette di, a questo bin di sopravvivere se questo bin ha uno scopo almeno di richiesta. Questo bin avrà per sua natura uno scopo di richiesta di page, no, perché morirebbe subito appena il controller avesse finito e quindi le viste non potrebbero accedere. Di session non vanno deve lavorare forte che c'è sulla pagina perché una volta poi lui si è risultato di ricordarsi di queste informazioni specifiche per il resto della sessione. Non serve più. Finito il suo lavoro, lo dimentica. Quindi tipicamente in questo parte del modello di controller il modello è costituito da bin che sono prevalentemente con scopo di richiesta. Perché una volta che è terminata l'interazione non c'è essere sviluppati. Rimane ancora questa. da chi la facciamo generare? La prima pagina col form vuoto? Io la faccio generare sempre da questa. Dalla stessa pagina che genera il form con errori, con i messaggi. Chiaramente avrò un lavoro più semplice perché non si deve mettere gli errori e messaggio. Ma perché a quel punto devo aggiungere un campo? devo cambiare il layout della pagina, per cambiare un punto e non mi punto quindi genererò una pagina che è un form precompilato che come caso particolare a quello di un form precompilato lo poti cambia in modo. Ma la pagina non fa neanche. Non gestiamo neanche un for particolare. Il fatto che il form sia un caso particolare del form precompilato, è un regalo che ci farà il costruttore del BIM. il Inizializzare i in campi come se l'utente avesse comunicato e quindi diremo che questa vista è in grado di generare la mia pagina. Quindi, queste due pagine, viste dall'utente, sono in realtà due forme diverse che l'utente percepisce con due passaggi forse concettualmente diversi. Un po' passaggio di iscrizione, ma in realtà sono già raccolte. E quando dicevamo? Richiamo questa pagina, beh, in realtà vuol dire, richiamo questo controller senza parametri. Che con l'applicazione di basso parametri. Quindi, questo controller a sua volta si comporterà in modi leggermente diversi a seconda che abbia o non abbia ricevuto l'interesse dei parametri. Allora, se vedete, tutte le linee che intercettano dall'alto verso il basso sono richieste HTTP o link o form. Tutte le frecce grasse che vanno da basso verso l'alto sono le risposte che Pagine Le richieste vanno tutte verso il controller. I GSP che svolgono il ruolo di Le risposte provengono tutte da viste. La pagina GSP che svolgono il ruolo. Ogni interazione con le frecce che abbiamo comunicato percepita dall'utente, clicco sul bottone di una pagina, arrivo a una pagina diversa, significa chiamare un controller, che fa forma una lista che mi genera la pagina, l'utente vero. Sempre. Ci manca ancora un pezzo, non sto sicuro, che è um, noi abbiamo detto qua è il font precompilato. Domanda solita. Da dove arrivano le informazioni? Beh, l'informazione del form precompilato le ha questa vista perché le prende da questo bin. Ma in questa pagina c'è altro, purtroppo, oltre al form precompilato. Ci sono i messaggi d'errore. Dove li metto i messaggi d'errore? Boh. O li metto, o oh questo bin qua lo faccio più grasso. Faccio in modo che lui sia in grado di mantenersi anche eletto di messaggi d'errore, cui gli chiedo, che ne so, get nome, e poi gli posso chiedere get nome error message, o qualcosa del genere. Però dovrei fare il lavoro a tutti i PIN, perché dopo il secolo dell'utente c'è quello l'altro BIM per richiedere, gestirà l'invio di un altro foro di altri dati, e anche la serie dell'utente questo bin che del soggetto di contenere dei dati con il più errori, in più una gestione di errori, una lista di messaggi che poi sarebbe la stessa di replicare. di Allora a questo punto avrebbe più senso avere un altro bin che gestisce l'elenco dell'errore. Che anche questo viene riempito dal controller, o meglio viene riempito dal bin utente. Quando il controller chiede al bin utente bin valido, sei valido. Questo bin utente non ci sono valido, lui rispetta fuori un elenco di errore. Questo errore concretamente sarà un altro bin. Un altro bin che poi, se il controller vede che questo bin è vuoto, fa forward verso conferma Se vede che questo bin non è vuoto, fa forward verso verso il forno di Allora, abbiamo deciso che faremo cinque classi almeno. Giusto? Quindi, a valle di una prima progettazione, la nostra conclusione è che. Il nostro, questo progetto si realizza usando una pagina controller che chiamiamo eh, do prenota per abitudine i controller li chiamo do qualche cosa, cioè sono quelli che fanno Solo. due pagine view di vista che potremmo chiamare view, le chiamo tutte con view le pagine di vista Uh, view, form, prenotazione, punto gsp, e view, conferma, prenotazione. E poi ci aggiungo uh, un bin, utente bin, e un bin error message, error, errori Bing, L abbiamo chiamato errori di sopra, quindi. il ut Bing, utente Bing, conterrà, quali proprietà conterrà? Conterrà la proprietà nome, email, e età. Conterrà altresì altre proprietà che in realtà non sono inserite all'utente ma fanno comunque parte dell'informazione relativa alla registrazione, che sono il prezzo e la data. Poi avrà dei metodi, avrà un metodo isvalid, no? in cui io, il controller può chiedere all'utente se è valido o no e questo ha come effetto collaterale quello di fornirmi un elenco di messaggi. Quindi tipicamente questo qua come parametro potrà avere forse il bin di errori da riempire. Eh? Quindi avrà l'errori bin come parametro. Avrà un metodo calcola prezzo. Nella nostra specifica non c'è scritto eh, sotto i 10 anni, sotto i 12 anni, sopra i 65 anni, non è, non è specificato, ma non ci interessa. Non vogliamo mica metterlo nel controller questa operazione qua. È un'operazione sui dati che è bene che il modello faccia da solo, quindi il bin avrà le regole per... Se poi queste regole non sono così semplici da essere inserite in questo bin, saranno inserite a sua volta, ma lo vedremo nel database attraverso le tabelle no, che diranno come comportarsi. Però questo non lo faccio di sicuro con una serie di if dentro il controller. Perché? anche perché il calcolo del prezzo relativo all'età all può essere utile in altri contesti del sito quindi lo metto in un posto solo e poi sugli errori magari veniamo dopo perché non ci abbiamo ragionato tanto e quindi non sappiamo dire esattamente che, che, che proprietà avrà avrò un elenco di stringhe, ma un pochino più strutturato, perché non solo devo avere l'elenco dei messaggi d'errore, ma devo anche sapere dove metterli. Ok? Allora, da dove partiamo? Io partirei da, dall'utente Bing, perché poi una volta che abbiamo quello il resto ci viene quasi gratis. Allora, cosa, come si fa a creare un Bing all'interno del nostro progetto? e lo si crea non più dentro web content che ospita le pagine JSP ma lo si crea all'interno delle classi Java nel progetto che può contenere sicuramente le pagine web ma contiene anche delle, Java, delle classi Java risorse Java allora è sufficiente creare una nuova classe Java diamogli un package ricordiamo che è sempre bene specificare un package e non lasciare la classe nel package di default quindi il nome del package normalmente è sempre dato dalla, no? dalla url del vostro sito della vostra applicazione letta al rovescio quindi qui potrebbe essere it.polito.sistemi informativi punto, eh, come si chiama questo prenotami Prenota. Fermiamoci così creiamo una nuova classe dentro il package prenota dove andranno a finire tutti i nostri bing poi quando faremo applicazioni più complesse probabilmente avremo una sottopackage che si chiama bings li mettiamo i bing lì mentre altre classi di altro tipo le metteremo altrove ma per ora non abbiamo ancora bisogno di dividere così tanto eh, il nome lo chiamiamo abbiamo detto utente bing e questo utente Bing lo vogliamo serializzabile quindi deve, essere, deve implementare l'interfaccia serial, serializable java.io.serializable e basta no, creiamo questa classe E diamo a questa classe eh, le proprietà che abbiamo elencato prima. Quindi il nome, private string nome, eh, l'email, poi gli diamo l'età, che è un intero, poi avevamo il prezzo, che è un reale, e poi abbiamo eh, la data. Qui per fortuna siamo in Java e quindi java.util.date ce lo importa a lui. Quindi, il vantaggio di lavorare nei Bing e non nei GSP e anche quello che lavoriamo direttamente in Java, e quindi abbiamo tutta la potenza del linguaggio. Dimmi. Questo specifico codice, magari no, però Codici, cioè, lo faremo sempre così. Tu ti stai chiedendo se poi vi do lo sorgente? Sì, certo, sempre. Non vi ho dato quell'altra volta perché era troppo ridicolo, no, questo sì, sì, il progetto ve lo lascio. Tutto quello che faccio in aula lo potrete scaricare. E poi c'è ancora una cosa di cui lui si arrabbia e dice: Guarda, che per tutte le classi serializzabili dovrei specificare un numero di serie perché il fatto gli serve per sapere se io ho modificato la classe. Si chiama nello stesso modo la classe, ma gli oggetti istanze sono fatti diversi. Ma diciamo va bene. aggiungene uno, numero serie 1 e va bene così, se no lo genera uno casuale, ma in teoria quando se avessimo più versioni di questa classe dovremmo modificare quel numerino ogni volta in modo che quando lui cerca di deserializzare l'oggetto controlla che il numero di serie sia coerente tra l'oggetto che è stato serializzato e quello che cerca di deserializzare, ma è una finezza. Dopodiché queste sono le proprietà minime che ci servono. Hm? Ci serve poi il costruttore, quindi public, utente bin, aperta tonda e chiusa tonda, e questo costruttore cosa deve fare? Deve costruirmi un bin, fatemi dire verosimile, vuoto, perché non può fare altro, ma verosimile che secondo me corrisponda al form vuoto, eh? quindi potrò avere eh, nome uguale stringa vuota, email uguale stringa vuota, che stringa vuota è comunque un passo avanti rispetto a null, nel senso che quando andrò a leggere questi campi e lo farò nella vista, non devo preoccuparmi è nulla o non è nulla, non è nulla nul, mai, perché il costruttore ci pensa ad inizializzarmi i dati bene, ad un valore sensato anche se incompleto, ma che comunque non mi genera errori. Quindi il Bing dovrebbe cercare di darmi sempre una rappresentazione coerente, anche se non completa, mai è degli errori di lettura. Dovrebbe essere sempre possibile usare un Bing e lui rappresenta qualcosa, magari un form vuoto e non il form completo. L'età è un pochino più difficile, mettiamogli un valore 0, eh, prezzo anche uguale 0 e data potremmo inizializzarla a oggi all'istante in cui viene creato l'oggetto, poi magari la riscriviamo con l'istante in cui viene effettivamente inviato viene diciamo così registrata la registrazione con i dati corretti però questo è il valore iniziale questi due non mi preoccupano troppo perché tanto non vengono visualizzati queste due vengono visualizzate ma con stringa vuota significa avere dei campi di testo vuoto un problema ce l'ho qui, nel senso che nel form che ho chiamato vuoto è brutto vedere uno zero al posto dell'età. E beh lì ci penserà la vista, quando trovo zero metto il value vuoto anziché mettere il numerino zero. In questo caso è un campo solo, se fosse più di un campo da tenere vuoto o non vuoto a seconda del primo del prima utilizzo, converrebbe in questo bin qua aggiungere un campo booleano del tipo è stato inizializzato oppure no. E così la vista avrebbe un'unica variabile da interrogare dicendo ok se, è, se il bin mi dice che non è mai stato inizializzato con dei valori veri salto tutta una serie di interrogazioni, altrimenti uso i valori. In questo caso c'è solo l'età quindi lavoriamo al minimo. Questo è un bin completo, no non ancora, manca ancora un pezzo che sono i get e i set. Ma questo ce lo facciamo generare da Eclipse che è capace, tasto destro sorgente, genera getter setter. Di quali variabili vuoi generare getter setter di tutte? Quindi ciascuna, sia il get che il set. Tutti di tipo public, vai, E lui ha generato questi metodi in automatico. Questi metodi sono, questi sono metodi di una classe, ma quando torneremo in JSP saranno le proprietà del bin. Li chiameremo proprietà dei bin, quindi questo bin avrà una proprietà che si chiama età, una proprietà che si chiama prezzo e con set property e get property potremo leggere e scrivere. E poi abbiamo detto che dobbiamo aggiungere ancora un paio di metodi ad uso del controller, quindi metodi veri. che sono perlomeno public, boolean, is valid. E per ora mettiamo uno stub che dice sempre di sì. Sappiamo che a questo dovremmo passare un, un bing eventualmente che raccoglie messaggi d'errore, ma cominciamo a scrivere qualcosa che compili, eh? un pezzo alla volta. E poi un altro calcola prezzo. Public Void calcola prezzo, che per ora anche qua mettiamo uno stub che semplicemente mette prezzo uguale a 10 euro. e ci registriamo con dei commenti il fatto che ci sono ancora delle cose da fare no? vedete che se un commento inizia con to do Eclipse lo riconosce e ve lo mette sotto tra le cose da fare no? quindi potete avere sempre sotto traccia ciò che avete lasciato in sospeso per dopo Vabbè, questa qui è una classe che possiamo già cominciare a utilizzare, no? Non è ancora intelligente, non è ancora furba, però diamo un colpo al cerchio, un colpo alla botte e proviamo a costruire il controller che usi questa classe. Il controller lo costruiamo prima perché è più facile, in realtà è quello che si può testare per ultimo. Allora, costruire il controller significa tornare nel nostro web content e creare un nuovo GSP che abbiamo deciso di chiamare... Du vedete di chiamare? Ah, già duprenota.jsp, ok. Duprenota.jsp. Allora, questa è una jsp per modo di dire, nel senso che poi in realtà di HTML non ne genera. Quindi in realtà possiamo anche renderlo più esplicito buttando via tutto. Lasciamo la prima, il primo commento page language ugualeggiato, ma il resto lo buttiamo via perché tanto questo è un controllo. <coughs> Cosa deve fare? Deve prendere i dati che arrivano dal form. Se arrivano se arrivano perché abbiamo due modi di chiamare questo controller uno dal form e l'altro quello che c'è sull'estrema sinistra della figura senza dati ma ci proviamo e i dati che arrivano dal form cosa, ne, cosa se ne fa? i dati sono sporchi, è roba sporca il controller non lo vuole toccare il controller li passa direttamente al BIM è il BIM, è il modello che genera i dati lui comanda solo quindi la prima cosa che fa il controller è crea il bin e poi dice al bin caro bin, prendi i parametri della linea di comando due istruzioni jsp, due punti, use bin use bin id uguale nome allora id è il nome della variabile distanza che vogliamo creare il nome del bin che vogliamo creare utente, scritto in minuscolo Class uguale, allora, eh, it e eh, la è buono. Class uguale. It, polito, eccolo qua, c'era l'unico, quindi l'autocompletamento me l'ha dato subito di brutto. E poi scope uguale request. Eh? vogliamo scriverlo in colonna viene così questa è l'istruzione attraverso cui creiamo il bin che si chiama utente di classe utente bin e chiamiamo il costruttore che inizializza i campi come abbiamo appena fatto poi diciamo questo bin prendi, inizializza i tuoi campi i tuoi parametri prendendo le tue proprietà no? inizializza le tue proprietà prendendo i parametri della richiesta get di ugual nome e questo si fa con JSP set property property ah, set property no, set property a ah. questi Attributi, name e property. Name è il nome del bin sul quale vogliamo settare le proprietà utente. Property è il nome della proprietà che vogliamo settare. Tutte, asterisco. Dopodiché, se non avessimo l'asterisco ma avessimo una singola proprietà, dovremmo specificare che questa proprietà viene settata copiando il valore di un parametro, quindi param uguale al nome del parametro, oppure con un'espressione numerica, value uguale. Ma in questo caso i superpoteri dell'asterisco fanno tutto da soli. Quindi qui ho letto i parametri della richiesta get e li ho travasati ove presenti dentro il bin. A questo punto il controller ci mette di suo, qualcosa di intelligenza, deve controllare se questo bin è valido oppure no. Quindi faremo finalmente uno scriptlet in cui c'è qualcosa da fare, che non sia automatizzabile, e lui di fatto va a chiedere al bin utente, utente è un bin, ma è anche una un oggetto Java normalissimo, quindi lo possiamo usare in Java e possiamo chiederci, qui sono tutte le nostre proprietà, c'è l'isvalid se la classe utente è valida dice di se stessa di essere valida allora posso andare avanti allora gli faccio calcolare il prezzo che mancava ancora sì, forse anche la data, ma non ho il metodo quindi magari lo facciamo dopo e poi ho finito devo a questo punto far visualizzare la pagina di riepilogo. Pagina di riepilogo che abbiamo detto si chiamava viewconfermaprenotazione.gsp Come faccio? Qual è il modo per fare un forward verso viewconfermaprenotazione? Esiste un tag che si chiama jsp2.forward, che fa questo. Adesso in realtà sono nel codice Java, quindi per usare un tag jsp devo temporaneamente uscire dal Java per poter scrivere jsp2. Quindi è un po' antiestetico, ma ce lo concediamo. jsp2.forward, page uguale, view, conferma, la prenotazione, punto GSP. e poi rientro in java per avere questa chiusa graffa c'è anche il modo di farlo in java senza uscire in jsp c'è un oggetto che si chiama request forwarder però sono tre righe da scrivere altrimenti altrimenti vuol dire che l'oggetto utente dice che esso stesso non è valido e devo generare degli errori e rigenerare la pagina e quindi farò a questo punto un forward a una vista che non è questa ma è la view form prenotazione, come l'ho chiamato, view form prenotazione qui manca ancora la gestione dei messaggi d'errore, eh? Qui vediamo che c'è solo logica, nel bin c'è solo dati, adesso facciamo una vista e vediamo che c'è solo html. Questo if è quello che implementa il fatto che quel forward che vedete là sotto può uscire in due direzioni diverse, che corrisponde col fatto che quando clicco sul bottone di invio nel form là sopra, questo può portare a due pagine di tipo diverso. In realtà, qua manca ancora un pezzo. Manca un pezzo perché io qua sto trattando il form della prima volta alla stessa stregua di un form vuoto. Cioè, se l'utente vede il form vuoto e schiaccia invia, si becca tutti i begli errori, perché è schiacciato invio su un form vuoto. Ma se l'utente è appena arrivato sulla pagina, la prima volta che gli mostro il form, è vero che è anche lui vuoto la prima volta? ma non li mostro gli errori qui in questo caso eh, li sto trattando nello stesso modo quindi io quello che dovrei fare è andare a intercettare un altro caso particolare, non devo chiedergli is valid se siamo alla prima volta c'è un caso ancora a monte la pagina è stata chiamata direttamente e non attraverso un form quindi non ha senso cercare di validarlo Come faccio a sapere se la pagina è stata chiamata direttamente? Ad esempio mi accorgo che non c'è nessun parametro nella richiesta. Il parametro nome non c'è proprio. E allora so che non è stato inviato da un form. E allora faccio che passare direttamente a form prenotazione senza passare da isValid, perché l'isValid so che mi andrebbe a riempire i messaggi d'errore. Se invece il name c'è, ma poi salta fuori, salta fuori che è vuoto, allora lì sì, la seconda, la seconda volta, la seconda iterazione. Quindi davanti a tutto metto ancora un altro controllo che si chiede se, ad esempio, ci sono tanti modi per farlo, ma request.getParameter di nome non è null, scusate, è null, cioè non c'era quel parametro lì nella richiesta, Beh, allora andiamo subito al forno di prenotazione senza chiamare Lisvalid. E poi tutto il resto, else, bla bla bla. Ecco, qui ho iniettato una piccola dipendenza nel fatto che qui so che in quel form deve esserci un campo che si chiama nome. Non mi piace tanto spesso lo lascio così, per ragionarci, quando uno fa applicazioni sul serio, in tutti i form ci mette sempre un campo nascosto, un campo type uguale hidden, con un nome che è sempre lo stesso in tutti i form del sito, tipo form inviato, e allora così tutti i controlli vanno a testare quella variabile che non viene usata da nessuna parte, non contiene nessun dato valido, ma viene usato proprio per questo scopo qua, per capire se è stato richiamato da un form del mio sito oppure da qualche cos'altro, o da, da un link diretto, diventa poi diciamo una convenzione tra i form e i controller per dire ok, c'è questa variabile che c'è sempre, che è esterna alle variabili vere del, dei dati, ma con una pagina sola è difficile inventarsi una convenzione valida per, per se stessa. Ok, eh, l'altra cosa che dobbiamo fare il primo passaggio è la view form prenotazione la conferma è un po' più complicata la view form è la prima che vediamo allora, la view form prenotazione che cos'è? purtroppo non posso provare due prenota perché non vedo nulla non vedrei nulla quindi devo ancora buttare giù una view prenotazione seppur minimale, che contenga modulo di prenotazione e poi abbia il form con i dati precompilato e sappiamo che a volte lo precompileremo a vuoto. Per poterlo fare la view prenotazione ha bisogno del BING ha bisogno di accedere ai dati del bin e quindi lo va a ripescare per farlo è molto semplice andare a prendere esattamente la use bin che aveva fatto il controller e la metto uguale la metto uguale all'inizio così le ho sotto sott'occhio facilmente la metto uguale anche nella vista quindi questa istruzione dice, io creo un bin nuovo se non esiste, oppure mi aggancio a quello esistente se esiste. In questo caso esiste, perché l'ha appena creato il controller. Fatto questo, io ho il form. Allora, qual è l'action del form? L'action è il controller. L'action del form è la pagina a cui vanno le frecce spesse dal bottone di submit alla al server quindi sarà il mio do come si chiama eh, do prenota gsp metodo uguale quello che voglio facciamo get così vediamo i dati ancora per il momento e poi ci possiamo mettere i vari campi di testo ma questo facciamo in fretta perché p eh, dunque label come si chiamava nome, input, type uguale text, name uguale nome e qui devo fare attenzione, questo name uguale nome deve coincidere col nome della variabile del bin, allora così gli automatismi funzionano, altrimenti me lo devo fare a mano. Value uguale allora, che valore do iniziale a questo? Do il valore che ha l'attributo nome del bin utente. E lo posso fare facilmente con un expression, gsp, che è eh, utente, utente è il nome di questa variabile, punto, get nome. Andiamo a capo così si vede. barra p utente che nome la prima volta che arrivo lì sarà vuoto perché così ha messo il costruttore se il costruttore avesse messo pippo vabbè la prima volta il vuoto significherebbe pippo ma sta a me decidere che cos'è form, nella forma di default E poi andiamo avanti uguale eh, label eh, questo tag label che ci metto serve semplicemente per fare in modo che l'HTML conosca che la stringa di testo nome è l'etichetta associata alla casella di input. Per cui se uno col mouse non è tanto preciso e clicca sulla, sul nome, sulla stringa di testo, il cursore va direttamente dentro la casella di testo. Per usabilità. Tante volte, magari soprattutto sulle caselle di spunta che sono piccole da centrare, se voi cliccate sulla descrizione che c'è a fianco, automaticamente spunta la casella. E questo avviene perché chi l'ha fatto ha usato... Ha detto, guarda che questo testo è l'etichetta associata a questo bottone, quindi quando clicchi su questo testo, praticamente clic portalo sul bottone, o portalo sulla checkbox, oppure portalo dentro la casella di testo. Mm? Costa poco e rende più usabile il sito. Uh, email Input. Type uguale text. E quando HTML5 diventerà uno standard, qui si potrà scrivere email l'HTML5 prevede già la definizione di una serie di formati che non sia semplicemente caso di testo e basta ma formati di validazione che vengono applicati direttamente dal browser per ora stiamo lavorando in HTML4 e quindi uh, type uguale text uh, name uguale email value uguale allora, c'è un altro metodo, lo vediamo con più calma domani, si basa su una sintassi si completamente alternativa che si chiama EL, Expression Language, un metodo molto più rapido per andare a eh, leggere e modificare le proprietà dei bin. In questo caso si scriverebbe, l'espression language si richiama col dollaro. Dollaro, nome del bin, nome della proprietà utente.nome significa dammi la proprietà nome del bin che si chiama utente è equivalente a quello che abbiamo fatto eh, sì, non nome, email è equivalente a quello che abbiamo fatto sopra con l'expression tag però è più comodo più sintetico, è più sintetico diciamo così. barra p e poi c'è il campo di, invece di, di sull'età che è un pochino più complicato perché abbiamo detto che Dobbiamo, il value non sempre dobbiamo mettere 0, ma a volte bisogna mettere la stringa vuota, e vabbè, qui scriviamo mezza riga di codice, no? Input type uguale text, name uguale età, value uguale, aperte virgolette, chiuse virgolette, fatemi finire questo, e qui dentro ci devo mettere un po' di lavoro da fare, ok? Allora ap apro e chiudo e vado a capo in mezzo. Qui devo stare all'occhio, devo aprire subito dopo le virgolette senza spazi, non posso fare aperte virgolette a capo e poi aprire il, il, il, il, il, um, lo scriptlet. E questo scriptlet a questo punto dice che se utente.get età diverso da zero... Allora, out.print, utente.geta. Se no, non fa nulla e quindi in mezzo a queste virgolette non ci metto niente. E quindi poi, finito questo codice qui, chiuso le virgolette, chiuso il tag di input, chiuso label, chiuso p. Ultimo sforzo, ultimi 10 secondi, input type uguale submit, value uguale prenota. E questa è la view, ancora senza la gestione degli errori, a quella ci pensiamo domani. Proviamo a farla partire, se parte dal primo colpo bene, se no non ci mettiamo a ad debuggarla adesso vista l'ora, quindi dimmi, scusa, domani a 13, sì, come? Non a quell'ora lì, è dalle 13 alle 14.30 la lezione, le lauree cominciano alle 14.30 e, e al mattino finiscono alle 11, viva male. Sì, ma poi è usuale quando uno ha lezione, a limite non stare tutto il tempo delle lauree, è normale, visto che ci sono 17 persone al tavolo. No, a cancellare lezioni non si fa la cosa. No? Sì, view form prenotazione, l'ho sbagliato perché in realtà si chiama view prenotazione. Salvo. Ok. Allora, c'è un do prenota che compare così. Se ci metto qualcosa nella mail e clicco su prenota, lui cerca di dare view conferma prenotazione perché in realtà il Bing gli ha detto sì è valido. Se io andassi a dire al Bing no, non è valido, e quindi mi dà sempre errore e tornassi alla mia Du prenota, la ricarico da zero, mi dà il form vuoto, scrivo qualche cosa, e lui eh, un attimo che riparte perché si è accorto che la classe era cambiata quindi deve ricompilarlo, dopodiché magari se si toglie dai piedi va bene, ok, prenota, vedete che mi arriva a una pagina in cui viene rigenerato il valore, se io metto 7, 83 no, rimane. Quindi abbiamo fatto la stessa cosa, ma alla fine ci andiamo a contare con molto meno codice, eh? è molto più pulito. Domani lo riprendiamo, lo finiamo e aggiungiamo la gestione dell'errore.